Edmodo.com è una piattaforma per le classi molto importante perché ha delle funzionalità utilissime, è uno spazio di archiviazione illimitato, permette di creare gruppi, assegnare lavoro di homework, programmare quiz, sondaggi, compiti, gestire unità di lavoro, essere spazio di collaborazione e di interazione e a costruire. E a e da questa mappa potete vedere le, le complesse funzionalità che offre questo servizio di piattaforma, e innanzitutto è online senza installazione, è fruibile da pc e mobile, eh, è integrabile con apps web e free Dicevamo, un, eh, permette di creare una classe virtuale, si basa sulla condivisione, un ambiente protetto, permette monitoraggio e valutazioni, assomiglia a un social network, e sociale pratica, una comunità di apprendimento, organizza il lavoro della classe consente la visualizzazione da parte dei genitori, eh, costruisce, come dicevamo, e Portfolios, è un cloud di materiali eh, condivisi, si possono eh, organizzare gruppi e eh, sottogruppi di lavoro. Si può accedere da, eh, da browser, da mobile, e abbiamo il link anche su Twitter e a, su a Facebook. Le tipologie di registrazione sono AM Teacher, IM i am a student, I am a parent. E il, eh, I am a teacher, il docente crea la classe virtuale, invita gli studenti, invita i genitori, partecipa alle comunità globali di apprendimento, condivide risorse. I am a student, partecipa, lo studente partecipa alle attività della classe, legge gli avvisi, fa i quiz, condivide risorse, accende a quelle disponibili. Il genitore legge gli annunci dei docenti, vede le lezioni e prende visione del... Eh, dei... Questo è www.edmodo.com, eh, www dobbiamo registrarci naturalmente come teacher, eh, gli studenti si registreranno come studenti, i genitori come genitori. Eh, io sono già eh, iscritta alla piattaforma per cui eh, accedo a, eh, il modo la mia, eh, ho fatto login, sono entrata nella mia interfaccia. Trovo oh, delle icone nella uh, barra superiore. Questa è quella della home di partenza. Questa è dei registri. Mi permette di uh, uh, vedere i miei uh, i, i badge o disponibili e uh, posso anche uploadare dei uh, nuovi badge, mi uh, permette di accedere ai registri delle classi che ho uh, creato. Questa è la biblioteca, molto importante. La biblioteca è quella Uh, quel repository di materiali che uh, poi sono disponibili uh, per la classe, per le classi e per i gruppi. Uh, posso aggiungere uh, sia un file che una cartella che un link che un quiz alla mia uh, biblioteca. Uh, è un repository davvero eccezionale. Posso eh, poi cliccare sull'icona Spotlight per accedere a delle risorse esterne per Edmodo molto ricche. Con questa icona del campanello ho le notifiche se vado nel mio account ho la possibilità di eh, modificare le impostazioni della, nel mio eh, account. Nella barra di destra, eh, nello store, trovo le applicazioni di terze parti molto eh, importanti perché eh, eh, molte applicazioni vengono integrate eh, all'interno di Edmodo e eh, ho le migliori app gratuite, le app che sono state aggiunte recentemente e da questa, eh, da, da, da questa parte superiore posso collegarmi al, a, a delle nuove applicazioni. Nella mh, casella a quadrettini, nell'icona quadrettini posso accedere alle... Al, le mie applicazioni. Interessante l'applicazione la, eh, eh, di, eh, di, di, di Office, cioè è possibile, è possibile lavorare con i documenti di Office, Word, uh, PowerPoint e Excel online dall'interno della piattaforma. Se si ha poi una, eh, un account eh, Office 365 è possibile eh, linkare il proprio account e a, eh, collegarsi, accedere a, a OneDrive, OneNote, Go e eh, le altre applicazioni di Office 365. Nella barra di sinistra ho la sezione dei gruppi e uh, sono presenti tutti i gruppi a cui partecipo e quelli che ho uh, creato. E il, posso gestire i gruppi e creare un uh, gruppo. Esempio, uh, posso creare uh, gruppo, un nuovo gruppo, un gruppo, uh, classe, devo selezionare eh, il livello di questo eh, gruppo cioè gli anni che hanno gli studenti che partecipano al gruppo il grado fino all'università oppure posso scegliere eh, quindi il grado da un intervallo dal bottone intervallo creo prima di creare devo eh, scegliere l'area eh, disciplinare e um, eh, posso scegliere eh, scienze sociali o tutto e la disciplina vabbè metto tutto, posso scegliere tra quelle che mi propono o mettere tutto. Il, eh, posso cambiare il colore della, del mio gruppo e eh, cliccare su eh, Crea e ho creato il mio gruppo classe in eh, Edmod come vedete ho a disposizione dei messaggi delle cartelle e gli iscritti. Gli iscritti sono solo io per il momento perché ho appena creato la classe e a messaggi decido di eh, mandare un messaggio al gruppo, scrivo il messaggio, allego, posso allegare un file, allegare un link, allegare un documento dalla library e posso decidere di mh, mandare questo messaggio eh, posticipato eh, oppure inviarlo subito. Il, mi dice che il gruppo è pronto per ricevere gli studenti, il codice di accesso per eh, gli studenti è questo, che ha come docente del, del gruppo invierò ai miei eh, studenti, che, i quali si... Collegheranno all'applicazione eh, eh, come studenti e eh, con il Join me eh, inseriranno questo codice di, eh, di, di accesso. Nelle impostazioni del, del gruppo ho la, poi l'url pubblico del gruppo, eh, spunto le caselle show Home page e, invita, e invia notifiche via SMS. Mi dà il codice del gruppo, questo codice ogni tanto viene mh, chiuso e eh, si ha la possibilità di eh, riattivarne uno nuovo. Eh, abbiamo la, anche l'URL della eh, descrizione e quindi posso invitare gli studenti a collegarsi a questa URL, quindi assegnarli al gruppo. E qui sono presenti le cartelle del gruppo, vedete che la cartella è vuota le, e quindi posso manage il folders e qui nel mi collego alla biblioteca posso aggiungere una cartella alla eh, biblioteca con eh, dei materiali dei eh, file dentro la cartella. Interessante che nel gruppo la sezione del compito quiz sondaggio con il compito posso inviare un uh, uh, compito agli studenti, metto il titolo del compito, la data di scadenza del compito e, um, posso cliccare, blocca questo compito dopo la data della scadenza, descrivere il compito e uh, poi ehm, allegare un, uh, un file, un link oppure dei documenti dalla mia library posso decidere quando mandare, se mandare subito con l'invio oppure later dopo, quindi mh, anche questa sezione è importantissima, la sezione quiz estremamente interessante perché eh, ti permette di creare i a, quiz che a, sono a, eh, di diverse tipologie, risposta multipla, vero e falso, risposta breve, scrivi nello spazio vuoto e quello delle eh, corrispondenze molto mh, utile da... ho la possibilità di eh, fare un sondaggio eh, quindi la, eh, scrivo il mio quesito eh, metto eh, le possibili risposte posso aggiungere una serie di eh, quante risposte possibili vo eh, voglio e eh, anche questo lo posso eh, mandare subito con invio oppure eh, mandarlo eh, più, più tardi. Nel mio gruppo classe posso creare un uh, sottogruppo dei sottogruppi di lavoro nel momento in cui decidessi di uh, lavorare utilizzando come modalità il, il uh, modalità di gruppo, ad esempio gruppo blu. blu, crea, e vedete comparire all'interno della, della classe eh, il gruppo blu. Posso aggiungere infiniti gruppi qua, sottogruppi quanta, eh, quanto decido sia necessario. Quindi queste sono le istruzioni base per gestire una classe in modo.